Per quale motivo? L'8 novembre 1628, Renzo è molto felice. Semplice, in questo giorno Renzo si doveva sposare con la donna che amava. Mai giorno più felice per lui, perché poteva finalmente sposarsi con Lucia, la ragazza che amava profondamente. La cosa bella che ci dice Manzoni è anche molto simpatica, che Renzo, da quando aveva messo gli occhi su Lucia, aveva iniziato a diventare massaio. Mai giorno più felice per lui. Finalmente poteva sposarsi con Lucia. Lui, che viveva una vita triste, infelice perché era divenuto orfano, finalmente poteva costruirsi. Una felice famiglia con la donna che ama. Mai giorno più felice per lui. Vedremo nei prossimi video come cambia questo sentimento di grande felicità. Al prossimo video, ciao.